ciao a tutti oggi prepareremo la focaccia primavera il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba semola latte olio zucchero sale lievito di birra fresco per decorare pomodorini olive rucola origano zucchine olio sale pepe e un pizzico di fantasia diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale il latte. Aggiungiamo il lievito di birra fresco. E lo zucchero. E azioniamo il bimbi per 2 minuti. 37 gradi velocità 3. Aggiungiamo la semola la farina di tipo Manitoba l'olio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 Copriamolo con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare in forno spento per almeno due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, trasferiamolo sul piano di lavoro rivestito con carta da forno e stendiamolo con mattarello. Posizioniamolo su una teglia da forno spennelliamo la superficie con un'emulsione di acqua e olio a questo punto riprendiamo gli ingredienti e decoriamo iniziamo a posizionare la zucchina Continuiamo a guarnire la focaccia condire con sale grosso, pepe e origano. La rucola la posizioneremo come prato Dopo la cottura, adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. La focaccia è cotta, completiamola con la rucola sul fondo e serviamo, focaccia primavera grazie!